Ciao ragazzi, bentornati sul Romano Inglese, è, è passato davvero tanto tempo da, dall'ultimo video, lo so, mi dispiace, sono stato molto impegnato, ci sono state veramente tante cose che sono successe che vorrei raccontarvi al momento, ma non posso. In un altro video, che farò a breve, potrò raccontarvi tutto quanto e saprete... Che cosa è successo? Sono successi un sacco di casini, un sacco di cose importanti e di divertenti anche Oggi sono qui con voi perché eh, vengono due persone importanti a trovarmi E purtroppo è successo un casino anche per queste persone per arrivare a trovarmi in Inghilterra, qua a Portsmouth, eh, dall'Italia Dopo vi faccio vedere chi sono Però sono successi dei casini che per fortuna siamo riusciti a risolvere per dei magheggi assurdi che solo noi italiani riusciamo a fare Fra poco appena arrivano, cioè in realtà sono le 4 di pomeriggio 4 e mezza. Loro sarebbero dovuti arrivare qua verso le 5 e un quarto. Non ci saranno, ma dovremmo andare noi a prenderli in aeroporto. Quindi sarà molto tardi. Verso forse le 9. Forse, forse escono per le 9. Quindi torneremo a casa per le 11. Se ci dice tutto bene, quindi ragazzi, rimanete con noi. Vi faccio vedere chi sono. Rimanete con me. No, con noi sono da solo. Vabbè, dopo ci sarà pure Coral. Però quindi vabbè. Poi ci lo metto pure là. E Ricordatevi che a breve in questa settimana. Usciranno anche altri video di ma come parli Dove vi proverò ad insegnare altre cose in più, altri segreti dell'inglese Su come parlare al meglio l'inglese insieme ai britanni Quindi rimanete connessi, guardatevi questo video che scommetto che vi piacerà E niente, vi faccio vedere di che cosa si tratta e chi sono Ragazzi sempre più vicini a scoprire chi stiamo andando a prendere E ovviamente c'è anche Coral, guida lei Stiamo andando fino all'aeroporto Gatwick quindi ci facciamo sta bella guidata. Poi torniamo però appena arrivo là vi faccio vedere subito chi è. Quindi rimanete ancora un altro pochettino, un altro pochettino. Non ci abbiamo fatto a filmare niente ieri sera Perché siamo, siamo arrivati a casa Stanchissimi, morti non, non potevamo filmare niente Quindi questa mattina filmiamo Sì! Quindi alla fine Erano quelli che dovevano andare a prendere Erano Claudio e Angelo Surprise mother Due dei miei fratelli Lui non c'è mai stato in Inghilterra No una volta eh, però c'è stato per due giorni e, e nemmeno perché e nemmeno sei, sei stato tutto dentro al camper tutto Vabbè, il sì, tempo vero. Quindi è non sei nemmeno sceso Lui invece c'è proprio stato per due anni a Birmingham eh, E ha servito una un missione infatti. come ho fatto Birmingham. io quando stavo in Scozia E poi niente che devo fare Mò gli facciamo vedere un po' l'isola mia No, le le porco porco. E poi andiamo a mangiare eh, cibo qua eh, E poi andiamo a mangiare eh, il terra è famoso del cibo. Eh. <ride> <ride> vediamo un sacco di cose. Facciamo, vediamo un po' come reagisce Angelo a tutte le cose inglesi strane che ci stanno da queste parti. Sono buoni, sono buoni. buttali. Hai visto qua i Pringles quanto stanno? Sai quali sono buoni? Queste, quelle con la crosta ripiena. Ah io non un casino Le compriamo. E qua costano solo 2 sterline. E compriamo o solo assaggiarle. stine. Le compriamo, voglio assaggiarle. Dai, no, no, sai un da costano 8? questi qua? Quanto costano? 3 sterline almeno. 3 euro. Beh, 3 un euro. pacchetto questo qui da 8 costano 3 euro, euro questi. questi sempre 3 euro questi. Ma quello costa una sterlina sola, esatto. questi 3 euro sempre. Questi, questi così qua e 8. So italiani, no, so Kinder, però. <ride> <ride> però cacchio, perché te vanno costato 80 euro e così poco pacchi in Internet? <ride> Piano. Entrate. Non Nie mi prega niente, hai detto buongiorno comunque Non mi prega niente, io gli ho a dire <ride> È il giornalaio gigante Dell'Inghilterra È pieno di libri, è un cinese portatile. Le Parker le Parker Noi le amiamo le Parker, vero? boh? Tu non sai manco questo ah. Questo è un negozio che in Inghilterra va tantissimo, sì, buono Sì, perché e per, per compleanno sta roba con Esatto. Le Tutti si fanno i cartoline E questo è un negozio dove vende solo cartoline. Oh, oh allora senti. Tu per andare, per venire qua ci cioè avete avuto problemi con l'aereo? Con, con, con sì. tutto, con tutto. Con tutto, tutto. <ride> con tutto, tutto. No, guardia, con no, Ma io voglio sapere male. una cosa, ma quando stavi in aeroporto e ti hanno mm -hmm. detto no tu non puoi andare perché non c'hai il cosa. Hai pianto? No. No, mica, no, Sta no. a piangere No, sì, sì, mica Allora, Angelo, devi sapere che in Inghilterra se ti metti sulle strisce pedonali le macchine si fermano Davvero? No, no. Sì Vabbè non devi manco guardare, te ne devi fregare niente. Quella di prima, quella di prima era una ritardata. Ma questo poco ci E se te piano ti pagano talmente tanti soldi che stai bene per una vita intera. <ride> ah, va bene, però intanto c'è sempre una gamba rotta. Che Vabbè, te frega? Tagli pari. <ride> Tagli pari. <ride> giusta, come ha fatto Claudio. Poi se te Amica butti 30.000 euro, li butti intercesso, ma ha fatto Claudio? Ma c'ho ancora, sì, c'ho ancora. ce c'è ancora. Bella ancora. Bella. fastidio stanotte con i gabbiani? Non troppo! Strillavano? Mentre giocavo! Ah pure mentre giocavo? perché ha giocato fino a che ora? Prima Siamo un buon A chi ha giocato? A chi ha giocato? Allora, è a chi ha giocato? Il Forte! Allora va bene! Te che ha fatto? Collette! 3, 2, Can I pet it? Pet it pet it He lost dogs He lost dogs Yeah ad oh, entra qua dentro Eh non c'entra che piede anche il piede se fosse quello se non ci fosse le spalle, <ride> se solo ci avessi le spalle, annaggia mi fosse... questo è il negozio che piacerebbe a mamma Chantilly, o come caspita si chiama? C'è già che sta manando la foto? No, no, no, sto qua a fare una foto. E c'è questa luce, luce bello, non lo so La sera è la vita. Non c'è scritto che non ci posso salire No, no, puoi abbracciarlo, puoi fare come ti pare Anzi, mettiti seduto sulle gambe su Così ti fai la foto, vai Oh, sto seduto Oh, sto seduto Angelo, sei pronto per mangiare? Sei pronto per mangiare? No, voglio solo bere Non c'hai fame? No, No, tu c'hai fame? Tutti da bello. Oh. Beve... Non te prende il basso io, sopra... è così Bontà! Finalmente bevo! Ma Bevi? Ma non c'è fame? Ma lui è brutto cosa solo bere. Cosa lo bere? ah bella io mi mangio il tuo angelo. Cosa ne pensi di questo burrito? È buono. No. Full stop. Basta, è buono Non è per caso la cosa che eccezionale che tu abbiamo mangiato no, la qua. No, ma è che te la dà meglio, eh? Sì, mm. 30 mila, 40 mila e crispy mm. Vabbè un altro come non ti dico Non mi piacciono Claudia tutti questi bambini Che non schifo no. Ma come Non fa? mi, non mi, mi Scusate Non mi piacciono i churros E mo ti scusa non faccio da Tu ti spieghi come hai fatto a farla la cioccolata dietro la schiena Girati girati faccio la cioccolata Eh te lo dico io girati va Girati e fa un Ecco, qua, bello. Sì, Come ha fatto a far arrivare allora la cioccolata sulla schiena? Cari, penso Però di... ho le prove del film prima perché l'ho ripreso e ciao dritto. Come ha fatto a far arrivare la cioccolata dietro <ride> la schiena? Mo ti fa capire. E ha fatto lui? Scusami non ti ha toccato mai. E sta crash Rimuove questo item, the the the item unexpected item in the No, area. Trovo. Rimprover this item before continuing. <laughs> Insert your card. Si volevo prendermi qualcos'altro, prendi pure le caramelle. E eh, dai, che amo se torna a casa. Ti piacerebbe? Eh? Come mi piacerebbe? Sto mandando all'archet. facciamo anche a la videocamera eh, siamo sfonnati abbiamo <ride> fatto maggiormente attacco delle volte quello del ballo ci ha sprecciato un quadro ci ha veramente distrutto le Mi mie braccia sfonnate c'è un sacco di vento quindi non so quanto ci riuscite a sentire e se non ci riuscite a sentire famo un voice over e famo un voice over si dai vabbè monna ma mangiamo un po' di sabo e così Angelo lo prova che non ha mai provato Angelo eh? sei pronto per provare il marmite? no Sto pensando al gol. So che... Dai, vai a mangiare? Sì, a ma adesso però. devi provare il marmite. Angelo è pronto? Qua c'è tutto il casino loro. Eh, mm -hmm. io non l'ho mai detto. Niente, non più. Vabbè, cucchiaio di marmite pronti? Pronti? Sì. sì. Eh. No. Yeah. Prendi il cucchiaio. Oh, non esiste che dai una leccadina? Perché tu fai sempre le solite cose. Una catena... leccadina. Tu... Eh, sì, no, no. no, no, no. no. Se mi tu mi lo mi fai gli mi do mi un calcio e ti butto fuori allora, di allora, casa Allora, ora spostati dalla porta là perché se te potevo scappare il bagno Ok, sposta. intanto non, non scappi perché anzi prendi il baratto e tu lo finisci sì. Ma io te prendo a carcere se te finisci il baratto. Allora Non fa magheggi. Pronto? <ride> <Tutto? Sì, ride> Ma non fare lo scemo Vai, mangia <ride> Non so un secchione, vai vuoi capire? Angelo, mangia, mangia Boh! Boh! Che piace? Ammazza oh, mazza anima! Così tratti i tuoi ospitanti? Oh. Okay. Oh. Che Per veleno! Manco deve essere avvelenato! Angelo, sei uno spreco! De umanità, de spazio sulla terra! <ride> Non Ieri so sto fenomeno ha lasciato la telecamera la scarica quindi. Eh, eh non è E Il video di Londra non c'è sta perché si è scaricata la videocamera, si sono scordate le batterie. Errore madornale Vabbè, raga Che Comunque, Angelo, te che pensi allora di Londra? Che bella. Che ti è piaciuto okay. di più? Che costa le caramelle. Le caramelle. E le, caramelle. le gomme. Vabbè, ma che altro ti è piaciuto di Londra? I treni. Il Little Ben? Perché i treni? E il Big Ben che stanno a ricostruire e. E il dungeon in cui siamo andati Fì. io ho paura peggio di una cacchietta Sì, siamo andati al London Dungeon le, le persone che hanno talento invece a Roma non ce l'hanno sì. e fanno le cose ti intendi? Quelli che stanno per strada, cantano, sì. suonano, ballano eccetera? Sì. Eh, eh a Roma non sanno fa niente ci provano lo stesso! No, Va bene! Eh. Io dico solo Se, buono se, buono io. se, se avete, ci avete seguito sulle storie di Instagram avrete visto eh, le persone che abbiamo incontrato che facevano acrobazie e cose simpatiche in giro per Londra Limbo. e Limbo e tante io altre cose Sono Sotto a un centimetro di distanza dal terreno e allora Pietro. siamo arrivati alla fine. Il viaggio è finito. Angelo se ne sta tornando a casa, insieme a Claudio, che adesso è andato dentro un negozio quindi non lo vedete. Però, Angelo. Tira fuori le note perché Angelo durante tutto il tempo che è stato qua Ha visto le differenze che per lui c'erano Riguardo tra l'Inghilterra e l'Italia Specialmente nello specifico Roma Adesso Angelo tira fuori queste note e dici Dici le tue differenze Le cose che tu hai visto che sono diverse Dai È più pulita Quindi per te l'Inghilterra è più pulita di Roma Vabbè sì. almeno Portsmouth Pare che Portsmouth a Roma Poi, Ok più pulita Poi ci sono più fast food in giro Sì ok poi C'è cioè, pizza con il pesto che non ho mai provato E spero di non provare Però quella la trovi pure in Italia no. Magari non a Roma però in Italia la trovi Da qualche parte nel mondo ma io sto di a Roma No ho detto in Italia non in Italia E mondo. io sto di a Roma ci cioè, sono gli autobus a due piani A Roma invece sono soltanto quelli per i turisti Sì quelli turistici sono a due Invece qui ci solamente. sono anche quelli normali Sì qua ogni mh, cosa c'è cioè, a due piani poi La maggior parte delle persone rispetta la legge Invece a Roma nessuno <ride> ok, quindi nessuno rispetta la legge. Ma okay. che, che intendi, la strada o le cose in generale? No, le cose in generale, che non rubano. Vabbè, mm. pure qua rubano, però. Sì, ma è, di è difficile, alcune persone rubano, perché le persone, infatti, dopo ci stanno. Ah, eh, quindi dici, vabbè, il 90% delle persone in Italia ruba, invece qua no. Mm, esatto. Ok, quindi sì, sì, il 90% non ruba e 10 sì. Ok, ci sta. Poi, i soldi da. 10 e 5 stelline sono indistruttibili Vero, non si strappano e non si bagnano Esatto Poi? I cani non si attaccano Verissimo, non ci sono nemmeno un cane che abbaglia un altro cane Esatto Va. Poi? Negli autobus ci sono i caricabatterie e hanno pure il wifi Sì, non c'è il caricabatterie, c'è la presa per caricare Vabbè, sì, quindi c'è la carica <ride> Sì, puoi caricare il telefonino e c'hai il wifi, sì, esatto Poi, i piccioni non hanno paura delle persone Ok, quello era su tutti gli autobus comunque, sì, eh C'era sì. l'attacco e le prese con wifi e tutto su tutti gli autobus non ce ne sono alcuni in particolare I piccioni che cosa? Non hanno paura delle persone? Esatto ma che motivo? Prima siamo andati vicino a un gabbiano e Claudia non... Ma non, non è spaventano. un piccione il gabbiano. È anche addosso un piccione gli stava un centimetro. E che c'entra il gabbiano col piccione? E il gabbiano è ancora più pericoloso. <ride> Ma che cosa? E quindi non hanno paura. Esatto. Ok. La parte sud del Regno Unito è, più, è la più ricca. Vero. E la parte sud dell'Italia è la più povera. Esatto. Ok, quindi è al contrario. Poi questo è l'ultimo. Ok. I zingari non possono rimanere, non possono rimanere, basta. Ok, <ride> sì Gli zingari nel Regno Unito Non c'è buono stato E poi i carrelli non si pagano per finire E i carrelli Non si pagano perché eh, non devi mettere la moneta esatto. Beh, se vai alla Lidl però devi pagarlo Devi mettere già la moneta lo stesso Ma la Lidl è tutta storta Tutta storta? Boh però gli altri negozi non hanno la moneta la cosa degli zingari è che gli zingari se vengono nel paese devono pagare le tasse e il governo non li lascia stare qua per un tot, più di un tot periodo di tempo e ovviamente se stanno qua devono stare in parcheggi eccetera dove ovviamente dovrebbero pagare se, se provano a stare qua e a stare più tempo e si mettono nei prati eccetera la polizia arriva e li fa sgomberare Normalmente i gipsi che sono gli zingari tra virgolette sono quelli che comunque sia pagano le tasse Perché non puoi stare in un paese se non paghi le tasse Almeno qua in Inghilterra Poi in Italia invece abbiamo i zingari che se la governano dove fanno, Ci derubano, non ci pagano le tasse e poi nemmeno vanno in galera Quindi. Va bene, questo è quello che hai imparato Angelo? Sì Va bene, c'è qualcosa che vuoi dire di particolare? Dopo essere stato qua una settimana con noi? Che mi dispiace lasciare l'Inghilterra ti dispiace? Sì, però vorrei poi... rimanere qua Eh, però devi studiare l'inglese Ah beh, lo imparo e poi vengo qui E poi vieni qua a fare, a fare che fare cosa? le L'università e le superiori Perfetto, bravissimo Ma di andarcene ti sei mangiata la pizza Dominus, com'era? Buonissima Vedi? Quindi la cavolata che tutti gli italiani dicono No, io ne... la pizza inglese non la voglio toccare, fa schifo Invece no, non è vero perché è buona Certo, non è come quella italiana, però è buona Ecco anche Claudio, che sì. se ne va pure lui ma io volevo rimanere. Addio, addio fast food buoni. Vieni ci fast food buoni nel giornale, dico domani qua Dai, camminate. Immigrati. No, oh, immigrati ho 17. Camminate, immigrati. Sei un immigrato qua, che vuoi? Ma tu sei immigrato? Sei uno straniero. What? Da ste parti sei straniero, che vuoi? niente, Ciao. Ho spedito i miei fratelli a casa e a proposito di spedizioni, mentre creavo questo video mi, è con mi ha contattato una compagnia di nome Parcel Parcel che cosa fa? Eh, vi è mai capitato di trovare delle cose online che tanto volevate ma che nel vostro paese non le spediscono? A me è successo veramente tante volte, anche a mia madre e sono sicuro che questo video sicuramente farà per lei, normalmente io non condivido tutto quello che mi viene proposto, cioè tante volte mi contattano delle compagnie e vogliono che le pubblicizzo nei miei video, eh, anche a pagamento eccetera ovviamente, ma... Tante volte li rifiuto perché per me a voi non interessano certe cose dico, no, no, non è roba interessante, voglio condividere con voi solamente le cose che veramente possono essere utili e interessanti per quello che dovete fare nella vostra vita. E Parcel fa proprio questo. Come vi stavo dicendo, se c'è qualcosa che volete voi che però non vi viene spedito nel vostro paese, Parcel invece ve lo spedisce nel paese. Cioè voi scegliete una cosa online che vi interessa c'è scritto non viene spedito nel vostro paese, perfetto vado da Parcel e gli dico me lo spedisci nel mio paese per favore e loro lo fanno. Parcel è stato anche valutato da Trustpilot con 8.7 se non sbaglio sulla scala da 10. Quindi è, è veramente affidabile, se voi andate sul sito potete controllarlo e potete essere sicuri che questa un Come dicono gli inglesi, it's legit, è reale, va bene, eh, potete tra tranquillamente fare ordini in tutto il mondo, nel vostro paese ci arriveranno sicuramente grazie a loro. Io devo dire che è un sistema che sicuramente userò, co comincerò ad usare anch'io perché non ne, sapevo non ne avevo la conoscenza prima d'ora. Adesso che so che loro esistono, li, li utilizzerò sicuramente, perché? Perché... Sicuramente ci sono tante cose che tan spesso, magari, fanno solamente in America. E eh, però, qua che ne so, magari in Inghilterra o anche semplicemente quando ero in Italia, in Italia non li spediscono. Quindi, se lo volete e non volete pagare cifre esorbitanti spedizione perché il passaggio della dogana, eccetera, e tutto quanto, affidatevi a Parcel. Nel prossimo ordine che dovete fare, affidatevi a Parcel. Ovviamente vi lascio il link in descrizione, così che non dovete andarvelo a cercare da nessuna parte perché so che molti di voi siete molto pigri, ma come lo sono anch'io io al massimo vado nella descrizione dei video e cerco là. Non dimenticatevi sempre di iscrivervi se non vi siete ancora iscritti al mio canale. Sono tornato e continuerò a fare i video per voi ragazzi con nuovissime lezioni di inglese e cose del genere che vi possano aiutare a migliorare l'inglese e a poter comunicare con le persone nella maniera migliore al mondo specialmente con l'accento britannico se è, se è possibile perché l'accento americano non è poi così buono o almeno a me non piace diciamo quindi ragazzi iscrivetevi, lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto e ci vediamo nel prossimo video